Del fiore di pesco ha il profumo. Nei suoi occhi si intravede luce. Momoko si guarda allo specchio, si ravviva i capelli. Il suo nome vuol dire fiori di pesco e già racconta la sua bellezza. La sua casa era chiusa nel riflesso gioioso di toccare la luce nell'ombra. Normalmente la casa non è solo un luogo, ma per ognuno rappresenta qualcosa. Un approdo, un trampolino, una gabbia, una finestra sul mondo, o una condanna. Per Momoko. È un sussulto che sta al posto del cuore. Si lega i capelli. Volge un ultimo sguardo alla sua casa nella cornice gialla dello specchio. Ed esce, pronta a scoprirsi di nuovo. Perde l'equilibrio inciampando nella luce inebriante, un tutto assoluto che rompe il pensiero. Come un vocabolario di emozioni. Il giardino è piccolo, molto curato, pieno di alberi. Cosa fai, Momoko? Mi abbaglio, mi abito a guardare. E poi corre, corre, guardando senza paura, con la gioia di ritrovarsi con meraviglia. E scoprire il suono che c'è dentro di lei. Manca solo il profumo di un senso. È prezioso poterlo cercare. Mi chiamo Momoko e sono la radice e i frutti del mio albero. Quei frutti siamo noi. I frutti, I frutti, frutti di il <ride>